A Terni. Il comico politico genovese arrivato con oltre un'ora di ritardo a piazza San Francesco ha ringato oltre mille persone che hanno sfidato il freddo natalizio ternano per ascoltarlo. Alla fine applausi strette di mano e la convinzione che Grillo ha fatto breccia anche nei cuori di una parte dei ternani. Vediamo. Quella di ieri è stata la serata di Beppe Grillo, nonostante il ritardo di circa un'ora ad attendere il camper con a bordo il fondatore del Movimento 5 Stelle, c'erano oltre 2000 persone a Piazza San Francesco, giovani e meno giovani, in tantissimi hanno resistito al freddo per ascoltare e ridere con Grillo, non poteva mancare nemmeno la nostra telecamera. C'è dopo mezzanotte rimane normale Non ci sono. No. Grillo è arrivato a Terni alla termine della tre giorni della Tour e così è stato definito il giro in camper per l'Italia a pieno zeppo di comizi per promuovere la raccolta di firme per la presentazione delle liste sul palco ternano Grillo ne ha avuto un po' per tutte da Silvio Berlusconi si fa mettere in crisi anche da Giletti ormai è roba per i Simpson a Mario Monti è andato via e la borsa è volata mentre lo spread è diminuito riguardo alle dimissioni ha sottolineato che il Premier dimissionario. Si è sfiduciato da solo, ha poi affrontato i temi caldi della città uno su tutti, gli inceneritori con il locale Movimento 5 Stelle da sempre contrario alla riaccensione. No, dite perché siete fatti molto, perché è freddo, perché non vi trovate bene in questa città. Se te, se te, se te, se te. Ma di merda che cazzo mi mette a fare. E allora, e allora siete pressi per questo, ditemi, perché io voglio capire chi siete. E che io vivo qua, lo faccio con cuore, mi faccio un culo così e tu mi guardi così come ti. Per oltre un'ora ha arringato la folla con la forza della sua dialettica capace di coniugare cruda realtà a ironia e comicità. Tu, tu, tu, Sei una un uomo, allora. Guarda, mi è piaciuta sta battuta, non hai mai visto fino adesso. Adesso non ti anni tu c'hai una commozione cerebrale in testa. E cazzo diciamo? Allora, voglio solo dire che. Foto, autografie e qualche battuta con colore ed erano davvero in tanti che al termine dell'intervento lo hanno atteso sotto il palco. La città ha reagito così con oltre 2000 persone ad ascoltare e applaudire il comico politico genovese che ha conquistato anche Terni.